pregi rimangono tutti quelli della Magnifly, quindi è una scarpa che ti fa correre di avampiede, che ti, rende che ti fa sentire libero, perché comunque il piede sta bello comodo. Non sarà sorprendente per molti di voi che mi conoscono bene che le Ultrafly 3, tra l'altro le ho usate all'infinito fossero la scarpa che preferivo nel 2020. Ma oggi con il lancio di queste Phantom 2 di, di Topo, secondo me siamo riusciti a fare qualcosa che comunque si avvicina e che per il mio amico e prode podista addirittura è superiore e sicuramente permette a noi podisti amatori di correre al meglio non soltanto per chi pesa 50 kg, per chi ne pesa 60 o per chi come noi ambisce a correre velocemente ma anche per tutti i podisti che nella corsa amatoriale vogliono sicuramente stare bene e correre al meglio per capirlo come al solito partiamo dalle specifiche tra l'altro questa scarpa è sempre di drop 5 33 mm nel tallone 28 mm nell'avampiede è aumentata anche l'altezza dal suolo cosa che rende questa scarpa sicuramente più protettiva e permette ai noi podisti amatori di correre a lungo e al meglio queste scarpe non pesano nemmeno eccessivamente sono solamente di 289 grammi secondo me lo zip foam consente di mantenere una sorta di leggerezza della scarpa stessa ma la morbidezza della scarpa vi consentirà comunque di correre davvero a lungo e eh, per tantissimi chilometri non è cambiato nulla però di quello che era il core di questo marchio un avampiede molto ampio un eh, intersuola in zip foam davvero fantastica un bloccaggio perfetto del tallone addirittura abbiamo visto che comunque nonostante l'altezza del suolo superiore questa scarpa ha quasi le stesse caratteristiche dell'ultra fly parlando comunque di scarpe che abbiamo amato ci sarebbero mille cose da dire ma al tempo stesso so che Andrea Sofientini è il, davvero il più grande stimatore di questo marchio io sono solamente il, al secondo posto quindi lascio, gli lascio la parola e eh, vi posso solamente dire che questa scarpa si può trovare sicuramente online in diversi eh, siti. Inoltre nello store locator del, del sito stesso di Top Athletics potrete comunque trovare dove provarla fisicamente. Secondo me ne vale davvero la pena, lascio comunque la parola ad Andrea. Io nel frattempo vado a avermi un coffee, voi stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima. Buongiorno Andrea, finalmente siamo arrivati a correre non so quanti miliardi di chilometri con queste Phantom 2, eh, cosa ne pensi di questa scarpa? Ciao Max, dopo guardo su Strava ti dico quanti ne ho fatti, diciamo che anche questa scarpa di Topo mi ha lasciato super, impressionante, super impressionato, l'ho usata molto volentieri nelle uscite lente di quest'ultimo periodo eh, mi sono trovato davvero bene, le ho usate, ah sì, nella seconda parte della vacanza a Bormio perché mi sembra che me le date quando, quando sono sceso. Eh, da lì le ho incominciate ad utilizzare, praticamente è sempre stata la scarpa di riferimento dell'ultimo periodo, forse non lo dovrei dire adesso perché dopo mi farà le domande, mi ricorda molto la Magnifly, un pochino più pesante, un pochino più protettiva, quindi secondo me è più adatta a più persone. Sì, in effetti secondo te a chi sono adatte queste scarpe e fino a che peso per il polissamatore? Ripeto, al contrario della Magnifly è più protettiva e più, più pesantina, quindi sicuramente la, il range di utilizzo degli, dei podisti è più ampio. Eh, secondo me qua arriviamo ad usarla anche sui 75 kg in giù, più o meno per tutti i runner medio-leggeri. Al contrario della Magnifly che era una scarpa più barattoletti leggeri e dinamici. Dici che secondo te 80 kg, 82 kg eh, sono un po' troppo. La vedo un po' male proprio come concezione di scarpa su uno che pesa 80 kg. Secondo me eh, poi è da provare, sicuramente 80 kg non li raggiungo più adesso, Spero un altro mesetto almeno. Cosa ne pensi del fatto che abbiano un drop 5 che influenza ha sia sul podista amatore evoluto sia invece sul podista, le prime armi, ecco guarda come la, la Magnifly lei aveva drop 0, questa è drop 5. Io l'ho sempre detto la differenza: non la sento, però mi, perché mi fanno correre nella stessa maniera. Quindi, tra virgolette, mi obbligano. Nel mio caso mi facilitano correre di avampiede, ha la parte frontale bella larga e sento proprio tutto l'avampiede che appoggia. Quindi il drop cycle l'ho sentito forse, tra virgolette, per il sovraccarico, perché comunque ho fatto un sacco di chilometri nel periodo. Ho fatto circa 200 km a settimana e fai conto che ne facevo almeno 170 con le, con le Phantom, quindi potrebbe essere che un pochino mi abbia sediato la zona del polpaccio da d'Achille, ma niente di grave diciamo diciamo che se avessi fatto i miei soliti 150 km a settimana non mi avrebbe portato 150-120 km di corse lente con queste non mi avrebbe portato alcun problema quindi diciamo che io non l'ho sofferto tanto il drop eh, non credo che si senta così tanto sicuramente però è una scarpa che ti fa correre di avampiede, ripeto, per chi corre di avampiede ti facilita, per chi corre di tallone quasi ti obbliga a correre di avampiede. E per quali ritmi le utilizzeresti? Parlavi sempre del lento, ma credi che si possano anche portare a velocità più elevate? Beh, io lento adesso lo stavo facendo su 4 avetti al chilometro e le portavo via facili. Sicuramente non sono scarpe che ti impediscono di andare più forte. Secondo me le potresti usare come scarpa, beh, per un runner un po' più pesantino, secondo me per tutti i lavori. Per un runner invece medio-leggero le utilizzerei magari fino al medio perché comunque hanno quell'impostazione di corsa in spinta che dà sempre una gran mano quando devi, devi tirare. E per quale distanze invece le utilizzeresti? Ma io le utilizzerei come scarpe daily trainer, eh, quindi tutte le corse lente della settimana, ripeto, il medio, le variazioni, eh, non le azzarderei sui lunghissimi perché... Uh, avrei più voglia di comfort per fare le, le corse lunghe quindi ho paura che queste mi, mi tedino un pochino la zona del polpaccio. E cosa dici invece del, dell'intersuola che comunque, come dici tu, è ciccia. Diciamo che sono due mescole un po' diverse, quella, quella più esterna che è un po' più duretta e quella interna che è davvero morbida. L'insieme rende la scarpa stabile e, e comoda. Quindi mi ricordo l'ultrafly, la, la l'ho sofferta un pochino perché nel complesso era troppo dura secondo me l'intersuola, invece in questo caso mi hanno fatto un'intersuola che alla fine rimane comoda. Morbida ma allo stesso tempo protettiva, non so se mi riesco a spiegare, ha comunque una specie di involucro un pochino più, più duretto, e però l'appoggio dopo del piede risulta morbido. E nonostante queste scarpe siano comunque abbastanza alte, cosa ne pensi della, della stabilità della scarpa stessa e soprattutto sui lunghi come l'hai vista? No, te l'ho detto, è una scarpa che, che è molto larga, è molto ampia la zona sia dell'avampiede che comunque quella del tallone. Poi se guardi qua hanno fatto l'Americanata, diciamo, è una scarpa stile americano quindi con, con la parte del, del battistrada che tocca a terra larga, quindi la scarpa è sicuramente stabile senza avere l'inserto antipronazione. Poi vabbè, contando che ti fa correre di avampiede e l'avampiede appoggia bene tutto bello spiaccicato davanti, eh, non ti fa cedere così tanto. Ovviamente Top è un brand americano, quindi ha abbastanza senso quello che dici. Si vede che è proprio scarpa, ripeto, stile americano, con uh, questa zona qua di solito le altre marche la tengono un pochino più sollevata da terra invece loro puntano alla stabilità così. A livello di uh, uh, scarpe simili secondo te a che scarpe queste uh, Phantom 2 assomigliano? Guarda, scarpa simile un po' come diciamo durezza mi ricorda un po' una, una Pegasus 37-38 di più la 37 forse dopo i 100 km. nella 38 non la sento ancora così tanto ammorbidita come impostazione di corsa faccio fatica a trovarti una scarpa così mi ricordo ecco eh, la Rincon per chi l'ha usata ancora un po' di più della Rincon che mi, mi obbliga mi, mi favorisce la corsa di vampine a livello di durata che sensazione hai avuto come hai detto eh, l'hai usata tantissimo eh, cosa ne pensi soprattutto il battistrada in questo caso ha tenuto battistrada stava ten sta tenendo questa è la tua eh, la mia sta tenendo bene, si è consumato nella zona tallone un po' nell'avampiede ma diciamo per il normale utilizzo, per di più l'ho usata su pista bianca, su asfalto, su pista quindi l'ho usata un po' ovunque. Diciamo che sta tenendo sicuramente gli 800 km se li fa qualche talebano potrebbe anche spingerla verso i 1000, cosa che io non consiglio però secondo me è una scarpa davvero durevole poi ha ah, questa mescola che sembra nell'intersuola che sembra che duri tanto. Sono curioso di vedere quella di Max perché, cos'era l'Ultra Fly? Lui l'aveva schiacciata di brutto l'intersuola, invece io ce l'avevo quasi nuova. Quindi, boh, vediamo, sono curioso di vederla questa cosa qua. Quali sono secondo te i pregi e difetti di, di questa scarpa dopo tutti questi chilometri? Pregi rimangono tutti quelli della Magnifly, quindi è una scarpa che ti fa correre di avampiede, che ti, rende che ti fa sentire libero perché comunque il piede sta bello comodo. La scarpa sembra più grande di quello che è ma il piede rimane saldo eh, nella scarpa perché comunque quando stringi i lacci il collo rimane saldo mentre l'avampiede è bello libero, è una nota della casa di topo. L'altro grosso pregio che ha è che al contrario della Magnifly è un pochino più protettiva quindi è una scarpa che posso usare per più chilometri eh, senza essere affaticato come con la Magnifly. Il difetto, l'unico che posso trovarti Secondo me è che mi si incastravano, ma vedo che anche a te, dei sassolini dentro nella, negli intagli del battistrada. Credo che non portino a nessun problema strutturale, però mi danno fastidio becco quando le correre su asfalto e sento il eh, sassolino che gratta. Ecco, quella cosa lì, eh, vabbè, credo che immagino che con il prossimo modello la modificheranno, però vabbè. È un piccolo difetto uh, ultima domanda andrea quando testeremo la prossima topo che è la, la, la fly 4 ci hanno chiesto anche dove trovarla nei negozi cosa ne pensi Se La fly 4 uh, so che sta per arrivare e sono curioso di vedere cosa hanno migliorato perché io alla fine la fly 3 la usavo volentieri per farci lenti ma nasceva come scarpa un pochino più veloce nei negozi no beh so, so che sicuramente online sono disponibili su diversi uh, in diversi negozi, poi magari metteremo qua sotto eh, in sovraimpressione quali sono tutti i negozi del, ehm, dove si possono trovare queste scarpe. A me Topo e Skechers mi sono sempre piaciute tanto, forse anche perché fanno un po' più di innovazione rispetto agli altri, si stanno cercando di rilanciare sempre nel mercato, mi dispiace che non prendano piede però sono delle scarpe molto valide, almeno io mi trovo bene. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima, stay strong! Ciao!